non soltanto a Milano, ma in tutta l'Italia, tutta l'Europa, che sono serviti a sviluppare qualcosa di importante per la comunità e diremo anche per la civiltà, per la cultura, sono stati rubati anche il piccolo teatro, lo ricordava il suo direttore proprio oggi sul giornale, il piccolo teatro per poterlo usare e per sviluppare in uno dei più grandi momenti della cultura d'Europa e del mondo ebbene, hanno sfondato un po' sono entrati e hanno preso proprio di forza lo spazio poi ci sono giorni di dibattito, di minacce e poi pian piano ecco che si è arrivati a rappresentare per Alessandra ha avuto la stessa chiave, perfino sotto il regime il comunista hanno dovuto, a un certo punto, rischiare di essere partiti in galera pur di avere uno spazio dove c'è. Cos'è lo spazio? È un luogo dove sviluppare un discorso. Ma per eh, sviluppare un discorso bisogna avere delle idee, bisogna avere un programma, bisogna avere soprattutto una chiave importantissima di sviluppo delle idee e del pensiero, importante, qualche cosa di straordinario oltre misura, allora ecco che la gente non si risente più per il fatto, per l'altro in sé, ma guarda al risultato, oggi tutto il giorno abbiamo parlato con un gruppo di ragazzi che sono venuti a trovare la casa. Io li avevo sconsonati un po', in di un dialogo che si è fatto per il telefono, sull'atteggiamento che prendono in questo momento, pericolosissimo. E ricordavo a loro che ho vissuto lungamente la lotta e l'acquisizione di spazi a mantenerli di essere cacciato, siamo finiti in tribunale addirittura per questo, ma poi abbiamo vinto perché avevamo con noi la gente che veniva a vedersi gli spettacoli, avevamo, cosa che fa paura, 18.000 associati a Milano, una, una quantità enorme di gente, tant'è che dovevamo ogni tanto spalancare i portali per la Palazzina Liberty e di realizzare uno spettacolo per un pubblico che stava tutto nel campo enorme, fino a 5.000 persone. appunto per fare questo bisogna avere delle idee, lavorare, inchieste, coinvolgere, sapere per chi bisogna lavorare, per chi bisogna produrre, per chi bisogna sviluppare idee. E allora mi viene fuori la chiave tutto il discorso che abbiamo sentito oggi cioè io non ho sentito dire per chi dobbiamo fare un discorso e cosa dobbiamo fare perché, che, che, che chiave bisogna portare dentro questo, questa occupazione a che serve questa occupazione abbiamo sentito che cose per me sono astratte, metafisiche non c'è un discorso che abbiamo sentito si riuniscono in, in, adesso per un, per un dibattito fuori ma come vieni qua leggi un testo, a ah, noi che siamo qui per ascoltare e poi. E il dubbio se tu non ascolti quello che ti dico e non mi permette neanche di esprimere ma questa è la dialettica, questa è la democrazia, no? Questa è la di presunzione, di, presunzione. È un cosa, di dire queste cose ai ragazzi, se no non si imparano ma niente. Per, per imparare bisogna avere trovato eh, la situazione diretta, l'esperienza diretta, di problemi, le difficoltà, allora cresci, allora poi sviluppi un discorso e fai un discorso chiaro a chi ogni giorno soffre di violenza, di mortificazione, di paura, se anche tu ti metti quella chiave, se vivi quella chiave insieme agli altri, quindi diciamo, si muove, si io mi ricordo la appassionati perché si lavorava tre o quattro volte la settimana per questo, eravamo nei, nei, nei luoghi occupati dalle fabbriche negli ospedali eravamo nell'università a recitare, a parlare, a discutere. prima ancora di sviluppare poi un discorso che ci veniva da che cosa? dal rapporto tanta commedie che abbiamo tirato fuori soltanto sette le abbiamo inventate da Chido, tutte le altre erano frutto di rapporto con la gente era la gente che ci indicava quello che dovevamo mettere in scena le loro esigenze e come fai se tu prima non cominci a recitare, a mettere in scena a sviluppare un discorso quando viene da te la gente e quando cominci il dibattito noi avevamo un i batti, cioè, sono tutta gente che se lo ricorda, che qui, facevamo un spettacolo, finiva le 11, perché cominciavamo molto presto. E poi si andava avanti a dibattere, che cosa, cose varie, prima di tutto che cosa dire alla gente, che discorso realizzare, che soprattutto qual era il nostro problema fondamentale, il problema di tutti, le lotte che dovevamo portare, come portarle arrivare a battere il potere in certe situazioni e mi avevamo la condizione degli operai dei quali raccontavamo le storie e degli studenti li vivevamo insieme. Ne, non ci siamo mai alzati andando via con il di questa maniera. qualche cosa in un'altra chiave che io non conosco e con un metodo che non ho mai provato perché bisogna rifare non bisogna andare avanti è inutile uno ha avuto una lunga esperienza e impone agli altri di realizzare nella stessa maniera in cui l'ha avuto ma neanche per idea però, per tentare di provare secondo i miei canoni però in quella forma mi dispiace, ma non esisteranno <ride> Proprio per l'esperienza che ho di anni e anni e che ho realizzato anche adesso, guardando cosa era successo in altre compagnie, se non scendono da questo atteggiamento e diventano umili e curiosi di sapere e di ascoltare le idee degli altri, difficile che cresce. Grazie.